ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi ci troviamo nella mia dashboard per farvi vedere ragazzi eh, che questa notte è stata rilasciata la beta di Gran Turismo Gran Turismo Sport che sarà in uscita il prossimo 18 ottobre questa beta ragazzi sarà giocabile solamente dal 9 di ottobre quindi avremo tutto il tempo per scaricarla, io l'ho scaricata, eh, spero di insomma, di giocarla, nel senso l'ho scaricata per giocarla ragazzi, per vedere eh, com'è questo, questo Gran Turismo Sport, per vedere un po' tutto, quindi adesso andiamo ad avviare questa beta, come state leggendo dal eh, 9 ottobre alle 11 si potrà giocare questa beta, però comunque potrete già eh, prescaricarla per avere tutto il tempo per godervi la beta quindi io l'ho scaricata adesso avviamo questa beta e vediamo un po' com'è questa beta come sono l'interfaccia come un po' tutto insomma no, della beta quindi andiamo a vedere allora ragazzi eh diciamo che a mio avviso la polifoni ha fatto un, un gran lavoro quest'anno anche se dei rumor eh, su internet o anche comunque persone eh, dicono che diciamo questo Gran Turismo sarà un po' una sola perché comunque avrà eh, meno della metà delle auto che c'erano nei Gran Turismo precedenti alcuni dicono che sarà una sorta di, di prolage non so chi se lo ricorda il Gran Turismo eh, Prolage che comunque aveva pochi veicoli pochi tracciati, poche piste disponibili insomma poche cazzate però eh, non so io non sono dello stesso parere perché comunque Gran Turismo rimane sempre il buon vecchio Gran Turismo il buon vecchio simulatore di guida uno secondo me tra i tra i più belli, non dico il più bello perché magari sicuramente ce ne saranno altri più belli, però io eh, sono legato parecchio a questo gioco perché ho incominciato a giocare a Gran Turismo da quando avevo eh, la Playstation 1 ragazzi e quindi diciamo sono molto legato ho comprato tutti i Gran Turismo eh, l'1, il 2, il 3 eh, il v insomma eh, ho comprato il 4 li ho comprati tutti ragazzi ho comprato tutti i Gran Turismo, anche il Prolage, mi dirò anche il, il Proach, eh, diciamo, li ho giocati un po' tutti, e come buon tradizione, voglio magari giocare anche questo, anche solo in demo. Non so se lo comprerò perché, comunque, eh, vorrei verificare se questi rumor, se queste diciamo voci sono fondate anche se secondo me anche se fossero fondate voglio dire il Gran Turismo come ho già detto rimane sempre il Gran Turismo rimane sempre un gran gioco non so se state guardando in video ma voglio dire ragazzi non è che stiamo a parlare di pizza e fighi stiamo a parlare di Gran Turismo un cazzo di gioco che ha fatto la storia dei simulatori di guida ok ehm, questa diciamo è sono delle cinematiche di, di Gran Turismo, sono comunque delle diciamo delle animazioni, chiamiamole così, insomma, no, e comunque, eh, già qui promette bene. Poi comunque c'è il, eh, il pezzo di, in cui si, si vede il tracciato che sta per arrivare, in cui si vedono i tracciati, in cui si vede la, la giocabilità del gioco come com è il gioco in sé io adesso uh, non so non voglio pensare che il gioco sia realmente così come le immagini che stiamo vedendo in video perché sarebbe un'assurdità pensare una cosa del genere anche perché se fosse realmente così ragazzi sarebbe il top eh? questo è ovvio eh, è chiaro che non è e non sarà così almeno per il momento poi forse magari in un lontano futuro eh, ci può stare che con il 4k con tutte le tecnologie che ci saranno eh, che ci saranno ovviamente magari ci sarà la possibilità di avere un gran turismo a questi livelli però eh, come dicevo già adesso non è eh, non è deludente non è un gran turismo da buttare via ecco come state vedendo questi sono dei brevi filmati che se scaricate la beta potrete vedere anche voi e a me non mi sembra proprio per niente male ragazzi come gioco poi indipendentemente dagli ingordi che vogliono un botto di auto perché magari dicono eh, ah, eh, questo ha meno auto ragazzi eh, qui rimaniamo sempre nella storia che uno è abituato male eh, magari ci sono meno auto ma la de definizione grafica la giocabilità è migliorata e, e uno sta lì a guardare sempre l'aspetto materiale voglio voglio voglio quando magari a livello grafico, il comparto grafico e il comparto comunque della giocabilità è migliorato e magari saranno diminuiti i contenuti, ci può stare ragazzi quindi non è che dobbiamo stare lì sempre a dire io voglio, voglio se nel Gran Turismo 5 c'erano mille macchine e adesso ne voglio 2000. ragazzi non è così che funziona però purtroppo alcune persone non lo capiscono alcune persone che io ho anche sentito mi hanno già detto ma io non lo comprerò perché eh, ci sono meno auto perché si dice perché alcuni hanno detto si pensa ragazzi eh, per valutare dobbiamo solamente aspettare la data di uscita del gioco che è il 18, settembre, eh, il 18 ottobre scusate e da lì in poi potremo valutare noi stessi eh, che cos'è veramente questo gioco io non so se lo comprerò ragazzi intanto giocherò questa beta mm. non so se lo comprerò ma non perché eh, non mi piace o perché devo valutare no io non c'ho un cazzo da valutare il gioco mi piace però non penso di comprarlo eh, appena uscito perché vorrei comprare la deluxe edition eh, non vorrei comprare eh, l'edizione normale come avete visto all'inizio video ci sono due due tipi di Gran Turismo Sport, la deluxe e l'altra versione, la versione standard io vorrei prendere la deluxe quindi non so, magari può essere che a inizio novembre prendo la deluxe edition e giocherò un po' anche a Gran Turismo, qualche garetta insomma non, non ci fa male detto questo ragazzi spero che questa notizia, questo video vi siano piaciuti spero che diciamo con, con questa beta vi si chiariranno le idee spero che andrete a scaricare la beta ma non tanto per me quanto per voi stessi perché magari vi piace il gioco non sapevate che questa notte è stata attivata questa beta ora lo sapete quindi per tutti gli appassionati andate a scaricare la beta e quando sarà il giorno 9 ottobre potrete fare un bel giro in Gran Turismo ragazzi detto questo vi lascio un saluto, al prossimo video, ciao a tutti